è stato divertente non far la tirannia c'è un solo inconveniente che con è andato via. via addio, addio, governo, addio noi ci dobbiamo lasciare ma ehi hey, io dico che è ok Voglio votare, addio, addio, governo addio. addio. ma tornate domani da noi. La Lega e Silvia come Donizan torneranno per giocare con voi, qui con voi, qui con voi. Ciao, ciao con te, ciao.